Salve a tutti, in questo video tutorial parleremo della possibilità di importare nelle fonti le scene e di poter creare nelle fonti i gruppi e non spaventatevi se lì adesso vedete tutto nero perché c'è solo la mia webcam adesso perché questa è una scena fatta apposta per usare solo la webcam allora partiamo da la prima cosa che ho detto importare all'interno delle fonti le scene ma come? Ivo nelle varie spiegazioni diceva che la scena contiene fonti e come fa una fonte a contenere scene? e eh già allora guardate questa è una scena eh, pensata apposta solo con la webcam però la webcam ehm, non è esattamente solo webcam ci sono due oggetti uno che è la webcam e uno okay, che è questo qui, eh, l'oggetto immagine quindi eh, ci sono due oggetti, la webcam e l'immagine allora la cosa eh, un po' strana, adesso li metto a posto così è dire, e come faccio a muoverle tutte e due e contemporaneamente? Mm, è un bel casino, allora la cosa più eh, semplice è dire, ok vado nella mia scena che devo utilizzare cioè il relatore piccolo e non ho ancora la webcam dentro allora faccio più scena gli dico prendi la scena che ho chiamato webcam tonda ok ho importato una scena che si chiama webcam tonda tutti gli oggetti di quella scena sono dentro come fonte all'interno della scena relatore piccolo adesso se io muovo la fonte chiamata Webcam Tonda, che è un gruppo, muovo tutti gli oggetti eh, all'interno della scena ok, quindi sposto la scena intera e tutti gli oggetti rimangono nello stesso posto ok, questo è un metodo per spostare un oggetto composto, da più oggetti diciamo e qui nella nostra testa è un oggetto solo, nella realtà sono due o tre o quattro e devo spostarli tutti assieme. Ok, faccio meno, così leghiamo la scena. L'altra alternativa è la gestione con gruppi. Allora, che è un gruppo lo chiamo webcam tonda nome già in uso, scusatemi, metto maiuscolo così. Eh, ecco, questo è una cosa I nomi degli oggetti non devono mai essere uguali Altrimenti il programma non sa quali eh, gestire Perché questa cosa? Adesso la vediamo quando andremo a gestire gli oggetti della webcam Allora, se io faccio questa cosa qui all'interno dell'oggetto eh, gruppo webcam E richiamo un'altra volta la videocamera Ok, la videocamera non c'è, è qua in alto quel pallino e non si vede perché è già occupata allora facciamo una nulla e facciamo addirittura il cancella di questa schifezza che ho fatto, rimuovi l'oggetto va copiato da un'altra scena che ha già la videocamera funzionante allora se io qui in web, webcam tonda la vedo la videocamera e sta funzionando, prendo il dispositivo di acquisizione, tasto destro eh, copia dove mi serve qui nella mia altra scena faccio il tasto destro in colla riferimento e ho copiato eh, la videocamera e soprattutto nello stesso posto che a me va bene anche però se io faccio eh, ingrandisci o rimpicciolisci il contenuto del gruppo webcam tonda non sparisce la visualizzazione del dispositivo di acquisizione quindi il dispositivo di acquisizione non è in, ancora dentro il gruppo per metterlo dentro il gruppo devo selezionarlo spostarlo sopra il gruppo lasciare e io ho inserito nel gruppo la webcam, adesso lo, oh, nella visualizzazione delle fonti l'ho nascosto lo visualizzo, adesso lo visualizzo e lo nascondo, visualizzo e lo nascondo ok. Che è diverso dal nasconderlo qui non vedo più la webcam ok adesso facciamo la stessa cosa con l'oggetto eh, immagine vado in webcam tonda cerco l'immagine, faccio il tasto destro copia, vado nel relatore qua faccio il tasto destro incolla come riferimento ok, ho oh, ancora questa immagine ok, non è dentro il gruppo come prima la seleziono sopra il gruppo Ah, è dentro adesso vedo l'immagine e il dispositivo di acquisizione non li vedo più allora così in un solo colpo posso nascondere la webcam che sarebbero i due oggetti o vederla e invece se voglio gestire il singolo oggetti qui e qui Okay. vediamo anche come si sposta adesso eh, questo oggetto che è dentro il gruppo webcam tonda non so clicco anche qua c'è fuori che è parte comunque della webcam perché con i vari filtri è, so è stata solo nascosta la visualizzazione esterna dal cerchio ok io muovo l'oggetto eh, intero cioè tutte le, le fonti che io ho messo dentro questo gruppo si muovono assieme ok mm, questo è un modo molto più semplice e più corretto di spostare gli oggetti quando si è fatta tanta fatica a metterli assieme e fare in modo che così si vedono bene perché magari un pixel in più un pixel in meno eh, si vedeva il, eh, un taglio o qualcosa che non era bello quindi fatto e si fissa in questo modo e per questo video tutorial è tutto